video noi eh, vedremo come si può gener si possono generare dei commenti eh, ed una documentazione del vostro codice in maniera veloce e soprattutto automatica. Allora, iniziamo partendo dal codice. Allora, come vedete qui abbiamo Visual Studio, Visual Studio con c'è cioè, un programmino. La prima cosa che dovete fare è andare in esplora soluzioni, cliccate il tasto destro del nome della vostra soluzione, nel mio caso è matrice, e andare su proprietà. A questo punto, nella, nella sezione compilazione, vedete che qui c'è il percorso di output e sotto file di documentazione XML. Questo lo dovete cliccare. Che cosa dice al sistema? Di generare un particolare file che contiene dei, ehm, dei commenti. E questo è il primo step. Una volta fatto questo, andate nel vostro codice e inserite i commenti. Allora, noi di solito come siamo abituati a fare i commenti? Noi facciamo, ecco, in questi due modi, o con slash slash e qualcosa che sta in quella riga e in questo caso il compilatore quando va su quella riga vede doppio slash la salta oppure se il commento si espande su più righe si, facciamo in questo modo mettiamo slash asterisco tutto il commento e poi asterisco slash. Questi commenti vanno eh, bene ma nel nostro caso ci servono dei commenti in un'altra forma che è questa, questa qua. Eh, questa forma ricorda un po' l'html vedete che all'interno ci sono dei tag che non sono i soliti tag h1, p, eccetera, div che noi conosciamo ma hanno un altro nome ma la struttura è la stessa cioè c'è il tag il, um, qualche, un testo in mezzo e la chiusura del tag con lo slash questi tag hanno appunto questa forma che si chiama xml e sono preceduti da tre slash e questo indica al compilatore che non deve eh, esaminarli, ciò cioè che non è codice, e poi al nostro sistema di generazione del, del commento, vedremo in formato HTML, che deve analizzarli. Allora, per vedere quali sono questi tag che voi potete usare, potete an andare sulla documentazione di Microsoft qua, docsmicrosoft.com. E, ehm, e qui vedete che c'è una, eh, tanto una un introduzione, ok? Qui, e alla fine tutti i, qua, tutti i vari tag, summary, remarks, eccetera, con una descrizione in italiano più il, eh, un esempio. Allora, noi vedremo quelli che ci interessano. Dunque, intanto, eh, dove li mettiamo? Fuori dalla, da ogni diciamo, classe, no? fuori dal main, per esempio. Eh, il tag diciamo, principale è il summary, cioè una fra che contiene una descrizione generale della funzione, della classe. Quindi qui questo main era sulle matrici esercizi sul caricamento degli elementi di una matrice. A questa indicazione generale si possono fare poi dei commenti ulteriori, remarks. All'interno potete mettere o oh di nuovo delle, delle, una frase che, che spe, specifica meglio di cosa si tratta, oppure, ad esempio, io ho messo un list con degli item, eh, con dei punti degli elementi che descrivono sommariamente con una lista di che cosa si tratta. List type bullet perché lo faccio a, eh, a pallini. andiamo a vedere le varie funzioni scendiamo sotto e abbiamo le funzioni anche in queste funzioni prima della funzione mettere, mettiamo slash slash slash poi ho messo summary che descrive genericamente la funzione e poi la descrizione dei parametri questa è solo dei parametri di ingresso quindi voi mettete param name il nome del parametro vedete matrice, numero riga, valore sono tre e la descrizione di che cos'è quel parametro. Se la, eh, la funzione restituisce un valore, cerchiamone una, dobbiamo mettere anche che cosa restituisce, e lo cerchiamo, eccola qua, returns restituisce che cosa? La somma di tutti gli elementi della matrice. Ok? Qui potete sbizzarrirvi. A questo punto però ci eh, lui, cosa succede? Quando voi fate il build della eh, soluzione, il sistema, qui dove ci vedete matrice, dipendenze, crea un file XML con tutto quello che avete scritto, cioè piglia tutti gli slash, slash, slash e li mette qua insieme in un file XML. Eh, vedete che ci sono proprio tutte le cose che noi abbiamo messo okay? con il riferimento a che cosa alla, diciamo la classe alla funzione eh, a quale si riferiscono quindi questo è per, eh, per main, questo è per carica riga e così via okay? e lo fa tutto in automatico perfetto però a noi ci piacerebbe che lui che qualche, ci fosse un programma che una volta che gli ho scritto i commenti, una volta che li ho trasformati in XML, prendesse questo file e magari ci generasse del codice dell'HTML, ad esempio. Allora, per far questo ci sono vari, eh, vari eh, programmi. Io ne ho scelto uno che è Doxygen, che appunto genera documentazione dal, sor, dal codice sorgente in cui sono annotato, cioè in cui ci sono stati messi gli slash, slash, slash. Allora, eh, il Doxygen eh, lavora già di default su eh, C, nel nostro caso C Sharp, poi anche PHP, Python, eccetera. Quindi voi ve lo potete, eh, c'è il download, c'è il download per molte eh, piattaforme, c'è il kit, oppure voi potete andare direttamente a prendere eh, l'EX qua, vi dà l'ultima versione, lo scaricate, lo fate partire, clic, clic, clic e ottenete sulla vostra macchina DOXYGEN, ok? A questo punto lo potete fare partire, anzi fate partire che è questo DOXYGEN Graphical User Interface Frontend, quindi è una finestrella che vi consente di specificare eh, che cosa volete fare. Allora, io ne apro già uno che ho creato così vi faccio vedere velocemente che cosa succede. Allora, quando voi lo compilate, andate nello step 1, anzi, mettiamolo grande così si vede meglio, ok, nello step 1 e mettete, eh, no, non si vede bene, si vede. Male. Ok, lo allarghiamo così vedete meglio. E eh, qui dice, specifica la working directory, cioè la directory di lavoro in cui lavorerà. Attenzione che questa è una directory di lavoro, quindi lui se voi mettete una directory in cui c'è qualcosa, cancella tutto, perciò non mettete la cartella in cui c'è il codice. Io l'ho messa sotto matrice, era la mia soluzione, ho creato lì dentro una cartella documentazione. Ok? Eh, e quindi questa è la directory in cui lui lavorerà. Il, poi dovete specificare la directory in cui si trova il codice e quindi andate qui a selezionare la directory in cui nel nostro caso c'è il program.cs. Eh, Okay. Poi andate qua in Expert, anzi l'output non dovete fare niente perché noi vogliamo già l'HTML. Se volete altri output eh, potete selezionarli. Poi andate in Expert e dovete, eh, gli date un nome del progetto, eh, dovrebbe esserci già l'output directory selezionata. Andate in Build e andate a selezionare private, static, local classes, internal docs eh, perché lui così gli dite: va a prendere anche tutte le funzioni che ho dichiarato static, void, eccetera Ok, se volete che lui vada ad analizzare altre cose andate a selezionare a questo punto terza, eh, terza cartella run Ok, abbiamo fatto tutto facciamo run d'oxygen Dopo un attimo lui inizia a produrmi dell'output, mi dice Doxygen has finished e sotto c'è show HTML output. Allora vediamo che cosa ci ha generato. Se clicchiamo si apre il browser, progetto matrice, ok? Allora, nel nostro caso abbiamo poche classi quindi non è molto significativo, però possiamo andare su packages, matrice, Program, eh, che è il programma che abbiamo fatto noi e qui c'è tutto quello che ci ha generato vedete che in automatico lui ha generato eh, tutto l'elenco delle funzioni tutte quante main, carry, quindi abbiamo subito una visione di tutte le funzioni di come si chiamano e dei parametri che noi abbiamo specificato andando su more si va sul eh, più specifico quindi per esempio nel main lui ci dice ok il main è fatto così è static e private quindi anche le caratteristiche di questa classe e poi c'è cioè, vedete tutto quello che abbiamo scritto nei commenti eh, nel summary e nei remarks ok quindi io ho una visione generale e così possiamo fare per tutte le, eh, le funzioni in cui troviamo guardiamo per esempio questa in cui troviamo che Cosa fa? I parametri e se restituisce un valore, se ha un valore di ritorno. Insomma, lo restituiva. Per esempio, questa funzione carica riga aveva tre parametri, cioè l'elenco dei parametri e tutti i, eh, i suoi valori. Come dicevo prima, ci sono anche un altro di questi software interessante, è, è, è, è Sandcastle, quindi che vale la pena anche di guardare, se lo preferite, però vedete che è veramente un modo molto rapido per generare tutti i commenti velocemente. Un'ultima cosa, eh, ma l'avete già visto, quando una volta che io ho... Eh, ho fatto questo, questo file e lo devo salvare cioè una volta che io ho specificato tutti gli step step 1, step 2 eh, con tutte le componenti eh, mi conviene salvarlo save e la, la volta successiva che io voglio che ho fatto delle modifiche ho creato nuove funzioni è sufficiente aprirlo e ridare il run e non devo più fare nulla